L'essenziale di oggi è che un personaggio di fantasia è una persona che vive in un mondo di fantasia. Essendo una persona, ha una sua identità e per avere un'identità necessita di qualcosa a cui aggrappare questa identità. Oggi parliamo di una di queste cose. Prima di continuare, vi dico solo che una piccola percentuale di chi guarda questo video è iscritto a questo canale. Quindi considerate di iscrivervi, Tanto è gratis e in caso potete sempre disiscrivervi. E Giacomo vuole le analytics! Bentornata comunità, questo è un canale di ruolo, io sono Giancarlo Croce e oggi continuiamo con questi strumenti narrativi. Come avete capito, oggi si parla di come rendere un personaggio vivo. Ve lo ricordate il triangolo del gioco di ruolo? Come premessa, oggi non ci occuperemo di un personaggio in quanto gioco e in quanto meccanica, né di un personaggio in quanto tavolo e quindi gruppo, ma ci occuperemo semplicemente di un personaggio in quanto ruolo e in quanto scelte. Nel 1998 Jacques Godbout scrive L'esperienza del dono. La sua tesi? L'individuo moderno soffre di una fragilità nella sua identità. Questa fragilità è derivata dal fatto che la sua identità derivi molto più dalla società che dalle sue relazioni. E per questo, per le relazioni, si costituisce una reazione contraria che respinge il dono, per Godbo, unico fondamento delle relazioni. Per provare la sua tesi, Godbo predispone una ricerca sul campo. Per più di un anno, attraverso il mezzo dell'intervista, ha a che fare con più di 40 persone. Tre generazioni diverse, svariate famiglie e tutto ciò che circola a loro intorno. Da questa indagine Godobo ne trae due verità. La prima è che una relazione non è una relazione fra due persone, ma è una relazione fra due persone e un contenitore che è il loro rapporto reciproco. Un contenitore che si riempie di emozioni, situazioni, sensazioni e doni. La seconda verità che Godbo deduce da questa indagine è che il rapporto al contenitore che è la relazione può essere di due tipi negativo e positivo negativo quando i partecipanti si sentono di star dando di più di quello che ricevono e positivo quando i partecipanti invece si sentono come se stessero prendendo di più di quello che ricevono. In ogni caso del dono non importa veramente quello che si dà e quello che si prende. Importa come ci si sente a riguardo. Donare qualcosa che per sé è una frazione del proprio essere a qualcuno che l'accoglie come se fosse una bellezza totalizzante costituisce un rapporto positivo. Questo rapporto, per la persona che riceve, che non può essere ripagato perché ha ricevuto qualcosa di così bello, si traduce nel continuare la relazione in modo da ripagare quello che si è ricevuto poco alla volta. Ma ogni punto di quel poco per l'altro potrebbe voler dire la stessa grandezza. A questo riguardo, i partecipanti dell'indagine diranno del dono positivo che sì, mi sono sentito in debito nei suoi confronti, però non era un debito. Non è che io dovessi ridargli qualcosa indietro e che... Mi sento come... Io voglio fare qualcosa per ripagare questo debito. Io voglio fare qualcosa. Qui abbiamo il punto specifico della costruzione di un personaggio. O meglio, di una persona. Io voglio fare. Il motivo per cui parliamo di Godbo è perché ogni personaggio si basa su qualcosa che vuole fare ma se non teniamo in considerazione le relazioni della sua vita ci perdiamo informazioni importanti sul come vuole fare qualcosa e sul perché vuole fare qualcosa Maxwell è un reduce di guerra ha passato gli ultimi quattro anni a combattere due dei quali dietro le linee nemiche con un capitano leggendario tornato a casa però non gli rimane più niente la donna che ama ha sposato un altro. La sua casa è un rudere, la miniera in cui lavorava dismessa. Tutto quello che ha è il suo migliore amico, rimasto invalido per la guerra. I due tentano di ricostruire il loro rapporto, ma è tutto diverso, è tutto difficile. Si aggrappano a quelle scintille che si erano dati tempo fa, al fatto che si sentano di aver ricevuto così tanto dall'altro. Ma il suo migliore amico si è dato all'alcol. Motivo per cui loro erano scappati di casa per i loro padri. E questo non aiuta il loro rapporto. Maxwell, quando chiude gli occhi, sprofonda in orrendi incubi di quello che ha dovuto fare per salvarsi nella guerra. E quando li riapre, l'incubo non cessa. Cambia solo forma. Il suo rapporto con questa persona, che dovrebbe essere un rapporto di pura amore, diventa un rapporto di necessità. Lui sente di dover fare delle cose, e sente di non ricevere abbastanza indietro. E questo gli fa chiedere che razza di persona sia diventato. Una notte Maxwell si sveglia, fa i bagagli e parte. Parte con l'idea di andare a fare fortuna, parte con l'idea di intraprendere un'altra avventura. Come quella che da ragazzo pensava sarebbe stata la guerra. Parte forse con la necessità di trovare uno scopo. Ora, ovviamente questa partenza ci dà gli stessi obiettivi che avrebbe un altro personaggio. Fama, oro, scopo. Quello che però ci dà diversamente è un contesto a questi obiettivi, è un perché e soprattutto è un come. L'oro può essere utile a Maxwell, per ricostruire la sua casa, far ripartire quella miniera, ricostruire quelle relazioni in quel villaggio che ormai sono andate perse. La fama può aiutarlo a trovare magari un guaritore, può aiutarlo a ottenere aiuto per il suo amico. E lo scopo? Beh, lo scopo può aiutarlo a colmare quel vuoto che sente per tutte le relazioni che non ha. Siamo abituati a pensare che le relazioni siano blocco ai nostri personaggi, che ci costringano ad avere dei pesi, che ci costringano a giocare in una certa determinata maniera. E questo è il motivo per cui ci diamo tutti i nostri parenti nel gioco di ruolo. Ma una relazione in realtà costituisce un punto fermo che permette di spostare gli obiettivi e di reinventare dei paletti. Tante più relazioni abbiamo, tanti più sono i punti di appoggio su cui possiamo saltare per ottenere degli obiettivi e per costruire una storia. La mancanza di relazione ci dà pochi appigli, ci dà poche scelte. A questo riguardo, ma stai registrando?